cambio utente ciao a tutti ragazzi mi sono Daniel e Marco007 siamo tornati su Paper Mario Rigami King Marco un po' più di entusiasmo eh? nell'ultima parte diciamo, nell'ultima parte abbiamo lasciato la fonte dell'idea e adesso ci andiamo finalmente Basta yeee yeee basta, basta. basta. basta. basta. basta. Bene, eh questa era qui la fonte dov'era? Entra Dovrebbe essere questo? Sì, entra. Che cacchio. È questa la fonte segreta? È così buio Ma qui. Di sicuro non è la fonte segreta, era lontanissima. Forse la tengono apposta al buio. Forse la tengo apposta al buio per tenere la segreta. Tu cosa dici? Io direi che una fonte colorata non dovrebbe stare Ti al direi buio, che e se comunque è... l'avevo pure già vista. Sì, che se... Andiamo. Stai zitto. Signore e signori. Legge. Signore e signori, cosa vuol dire? Eh. Oh sì. <ride> Ho detto signore e signori. Un attimo, questo, questo è il campo di battaglia. Ok. È il momento del... Voce oh, c'è la presentatore. <ride> eh. Tipo Team Do Show. Uh, stavolta non sono gli sniffit. Questo è un tipo Team do Show. Per rigolo... Quello degli sniffit. Sniffit No. Oddio, come in... In italiano, intanto. Benvenuti al nostro spettacolo, preparatevi a ridere, e forse anche a piangere e a, ro a rovellarvi di brutto. Uh, sputa o svapa? Non lo so, svapa, oddio, no. <ride> a darvi benvenuto a questa puntata del vostro mitico amico di sempre. Sì, sono proprio io. Jerry Scotti! Tipo timido presentatore. Vediamo chi è. L'unico ora... inimitabile, c'era pure lo snippet. Vediamo ora chi è il nostro concorrente di oggi. Kame! Come... È Mario! Un bel applauso per lui e per i suoi compagni d'avventura. Loro così a casa. Come Vediamo ora qual è il premio in palio per il nostro concorrente. Come si vince? Oh, in caso di vittoria riceverà un invito esclusivo per la fonte dell'iride. Ah, wow. wow! Allora, che dici? Giochiamo. No, ovvio. No, dei No! Bene, e ora, kamex se non ti dispiace, accomodati i mentre nella zona degli spettatori. Niente male. So ah che no, ce la puoi disegno. fare, Mario. So che ce la puoi fare, Mario. Fantastico. Diamo ora uno sguardo al tabellone. Mischia di Mischianelli, bulli. Sì, sì sprint, lo spiegherà lui, sicuro. Scovaningi. Abbiamo quattro categorie, ognuna con tre prove. Per un totale di 12 sfide. Sciogli cervello. Ok. E vince l'ambito invito alla fonte video dovrei totalizzare 100 punti ogni. dirmi che uno è di intelligenza, che Mario non è bravo a questo. Ho un presentimento che se le prendiamo tutte corrette tutte ci danno un trofeo sì. in più. Un ultimo dettaglio, le cate quello... erano scelto a caso. Oh, che colpo di scena! Ah vabbè. Che figo Quindi sangue. dobbiamo fare il livello Pronti? da 1 a 3. È vero, scelta scelto a caso, no figo, mi piace. Lo Sì, all'inizio ecco. è l'ultima Conta proprio. termale Che vuol dire? In questo ecco. gioco saranno chiamate in causa le tue, La tua memoria e le tue capacità matematiche Oh no, Mario perderà sicuro <ride> Dov'è? Ah. Ecco come funziona Ok, devo ricordarmi Dai. tutte le cose no. Ora Ora lo spiega il minigio. Quanti gioco goomba rimangono dovrei, no? dovrei solo contare quanti goomba rimangono alla fine della sorgente termale Semplicissimo, vero? Sì, ah ma ok, questo gioco lo facevo via. sempre su Mario Party No su mm -hmm. Brain Cosa 1, li conto io tu Sai lo so quali quanti sono E poi si può contare pure io 15, 12, eh, 12 più 5, 17 No, avevo perso il conto quando ne sono entrati tanti, eh, sono usciti sì. tanti 17 credo, o, o 17 o 16, no, non ho contato quanti Goomba sono usciti Cosa? Ah ok Ora che il numero in mente che hanno un'espressione matematica allineando i numeri e segni che sono sugli anelli Non deve essere un gioco per bambini Ma ricorda di mettere un numero o un segno in tutte le caselle dal bordo blu che toccherò in bocca al lupo oddio pure il tempo aiuto vabbè fai 17 subito. 3 dove, dove posso mettere il più allora. c'è anche il meno nel caso allora per più cosa ah posso pure slide slide metti l'8 3... 8 più 8 più 1 però non si può fare allora io direi di fare così 12 più 12 più E non, non è. non voglio 15 20 16 Maledizione Niente io non riesco a trovare la, la quella giusta Non è che sono 16 a sto punto Quindi mi basta aggiungere Vedi che puoi mettere tre numeri in realtà Forse io direi 16 perché non riesco Non trovo il non modo so, di fare fine. Di Concludere. fare 17 Speriamo Ormai non si torna indietro Hai dato la tua risposta definitiva Ma sarà quella giusta? Stiamo a vedere No Sarà stato 17 Corbezzola Vediamo qual era la risposta esatta Ah. E come si metteva? Eh... Ah, invece del 2 dovevi mettere il 3 nella cerchia Eh sì, ma l'ho cercato, non e si è sì. Cioè, dobbiamo... Andiamo a vedere un è la tabellone. 0 punti, ah, si sì, abbiamo un po' Insomma, 0 punti. Quindi un punteggio totale di 0 punti, che ne mancano 100 per vincere. Ah, basta che vinco no. due, due cose di, tre, di terzo livello. Vabbè, ora che ho capito bene come si fa. Mi ne darà un altro. Non esce di nuovo quella prova. Eh, vero, devo fermare io. No, non devi fermare tu. Sì, è devo automata. fermare io. È casuale, Ma se sì. ho fermato io, Scova ninji. Questo è un ludico test della tua capacità di seguire con gli occhi gli oggetti in movimento. Buona, buon divertimento. Li odio questi. Bene, ce ne eh? ho. Rimescoleremo gli sterni. con non un occhio. occhio ninji. Mentre lo facciamo, teni d'occhio ninji perché dovrai dirci dove sono andati a, a finire. Sì, non sono stupido, non serve che tieni quel coso. Lo so, facciamo per me. Ok, sì, questo è facile. Guarda, non stanno neanche slidando i ninji. È il primo livello questo, eh, ci mancherebbe che facessi. Per vincere, sposta sulle caselle blu, evidenziate solo le scatole in cui si nascono i ninji. Va bene. Ok. Quella alla tua sinistra, se non lo sai. Concludi. Tutto pronto? Yes. Ormai non si torna indietro Sì abbiamo sì, capito sì. Non posso Sshu. saltarlo questo dialogo Sshu. Sì No Ci pensi era sbagliato Sì Io l'avevo detto Incredibile Niente abbiamo anche tabellone! Hai ottenuto 10 punti complimenti Miri miri, miri. 10 punti Te ne mancano 90 Ok Prossima prova Sì No via. Quindi li, non li dobbiamo per forza Non perdere tempo lo prima possibile Io spero Di rifare una di quelle che ho già fatto Niente Saranno bulli tutte sprint. diverse Bulli sprint Questa prova dovrei dare una Prova di buona vista e buona memoria Buon divertimento Di nuovo memoria Non abbiamo già fatto Cioè ah, Bulli sprint una bella sfida su 100 metri piani. Segui la gara con attenzione. Cerca di ricordare l'ordine di arrivo esatto. Ah, così facile. Wow! Non è che poi. Boh. Tu ricorda semplicemente chi arriva non è a che a un certo un punto. Abbarano pure. Ok, Sniffit, tipo timido. Ninja e Goomba. Ah, non ah. è il traguardo, ok. Eh no, è se davvero. Ci chiedono quello. No, è questo. Tipo timido. Sniffit, ninja e Goomba. Tipo timido sniffit, ninja e goomba. Va okay. bene. Guarda, non ci vuole niente. E se mo' mi chiede i 75 metri? Non penso. <ride> se lo fa è un'infamata. Chi ha vinto, chi no? Chi ci ha provato e chi ha solo passeggiato lì le caselle con il bordo blu. Vai, è facile. Allora, tipo timido sniffit, ninja e goomba. Sì, is... slide. Slidy. Cioè, sono, è l'ordine delle, delle caselle solo che il ninji è stato più veloce. Concludi, e poi non è giusto per qualche motivo. Tipo, vuole chi è arrivato ultimo. Quindi, è il contrario. Bene, ora ci mancano sì. soltanto 40 punti. Basta che facciamo un'altra altro di, di, di, di terzo livello abbiamo fatto. Non, non fare così è facilissimo. Diamo un'occhiata al cosa. tabellone. Yay! Yeah. Ha ottenuto 50 punti. E mancano solo 40. Vabbè, uh, è facilissimo quindi. Boino! No. Prendi, prendi. Boino! Ti prego uno che ho già fatto. Ok. Scorpio. Meno mai che è di livello 2. È livello 2, questo quindi è facile. Quando scoleremo.. Ok. Io mi ricordo quello in basso. Io mi ricordo tutti, perché non sono no, stupido. grazie. Non ci vuole niente. Vabbè, io me lo so dimenticato allora. Così mi pari. Va Nel bene. Nel caso non te lo fossi ricordato. detto si, si è spostato sì. Quello non è un ninja Quello che si è alzato non è un ninja Sì abbiamo capito Allora sono questo E questo se la mia memoria non Potrei mi interessa andare interna. in senso anti-orario Non mi interessa, non ho, interessa. Hai, ho fiducia in lui Mi <ride> ha detto un tipo timido Sì c'è lui G. Bravo Marco lol <ride> Così impari a dirmi. Beh tanto abbiamo un eh, casino di cose vero, da fare. Vero, vero. Mm? Vabbè non ho preso mezzo punto. Ah, uh, un poco nel... Cioè 0 punti anche se. se sì, è sempre 0 punti con perdi Vabbè. Um... Ah, spam, spam -a. Non perdere tanto. Pronti. Viva! Oh no! è carino sto gioco? Ok, uno di livello 1 <ride> easy. Sì, abbiamo ma fatto, abbiamo fatto quello di livello Non mi dà abbastanza un punti. Fa niente, abbiamo fatto quello di livello 3 in 2 secondi. <ride> ok, ninja. Scusa quanto tipo può essere più. Di... Cosa vuol dire il livello di difficoltà qui? Scusa, mi sa che si intralciano di meno e la distanza è molta. Non si stanno toccando a vicenda, fanno niente. Quello si è stancato, quello si è addormentato. Beh è, è facile, è cioè... Goomba tipo Ninji Koopa ah non è vero Goomba, Goomba. Okay. Koopa tipo Team Ninji Goomba Koopa tipo Team Ninji okay. Goomba Koopa tipo Ninji Goomba Koopa tipo Ninji Goomba Koopa tipo Ninji questo è, secondo me era più difficile di quello di ah devo dire che è Goomba Goomba Koopa tipo Ninji ah non devi dire tutto l'ordine ah si sì, è molto più facile Psych. Io mi chiedevo co cosa può essere più di più. Ecco perché non schippi mai le 60. regole. Ecco perché non schippi mai le regole. Cosa? Non bisogna mai skippare le regole per questo. Vabbè. Tanto avevo già fatto quello di terzo livello. Di... <sussurra> eh. E poi era sbagliato, ci penso. <sussurra> Vabbè, ora mi manca una di livello 2. Du Mentre prima me ne mancava una di livello 3. Ma no, ma no, va bene, no, basta. Non parlo mai più in tutti i video così vediamo come <ride> vengono No sto scherzando <ride> 30 punti quindi ti basta uno di livello 2 Ti basta Un livello 2 Spamma spamma spamma compagnia oh no. questa sarà di livello 2 sicuro Sec Ma anch'io Mis Ma che gli nuovo. anelli e non li abbiamo mai fatti Lo so questo gioco mette la prova la tua padronanza degli anelli e la tua memoria visiva. Ancora memoria... Eh, è già la terza volta che ci dà memoria. Osserva bene uh, questa immagine. L'ho visto entrare... rendendole la scombineremo rendendola... No, questa sarà difficilissima. Eh sì, questa è il, la versione difficile. Quindi eh. Guarda i Oddio, è... Guarda in movimento. Oddio, cos'è? Non mi intralcia... <ride> è un cubo di rubrica, praticamente. Allora... Si sì, abbiamo capito che Combina l'immagine con il numero limitato di tempo e di spostamenti Oddio sei solo mosso Ma una cosa è certa di ruotarli tutti Ah devi fare E se non dovessi ruotarli tutti Se mi bastasse fare così Slide -y, slide -y. No, questi stanno insieme di sicuro così Poi Mi sa che prima dovevi girare tutto e poi facevi gli slide. Se avevo più tempo però. Non posso scambiarlo con monete. Calma, c'è tempo, sì, come no. Ma cosa fa? Ah, non posso guardare. No, che fa? Dove sta l'altra parte della torre? Non lo trovo. E qui l'altra parte della torre, sul covo. Sì, ma non, non si incastrano. Che significa non si incastrano? Significa che manca un'altra parte della torre, non la trovo. No, non ci sta. Diamo un'occhiata al tabellone, vabbè. No, no! No, no, no, no, no, no. Spero che non sia la scova di livello 3. Mm -hmm. <ride> easy, easy si ah, poi te ne bastano altre due di queste Sì, sì, sappiamo già come funziona sarà facilissimo poi mentre entra uno e ne esce uno Ed è finito grazie molto difficile secondo me mo è eh... È meno difficile contare, però... Ehm, però non ti chiede neanche l'equazione da fare, l'equazione, l'espressione. Cioè ti chiede direttamente... Mamma, sì, mi concentrai che se sennò non riesco a contare. No, sono 11, 5, 10, 12. Non ci vuoi niente, 13. Fine, 13. <ride> <coughs> Sì, ok te la chiedi comunque allora 13 va bene facciamo uh, 14 meno 1 10 più 6 ah non posso muovere le operazioni ma 13. cosa? ma se è 13 come lo vuoi muovere? cioè come vuoi non fare? non posso muovere i... ah no li posso muovere allora posso farlo guarda ma ah, non è 6, 6. è 3 che stai dicendo? Non ho capito 13, non 16 Tu hai detto 16 Io ho detto 13 No, hai detto 16 Controlla bene Vedi? Io avevo sì, detto 13 No, hai detto 16 Poi controlli quando vedi, sì Vabbè, mi savo confuso Ma intendevo quello <ride> Vabbè, mancano 20 punti Quindi due livelli facili Oppure uno medio oppure uno di fusione Intanto posso farne due, di, due facili Ah non puoi farne Beh bully sprint è la cosa più facile del mondo quindi Spero che ti esca quello Beh, che ne dici di premere uh, vabbè basta Niente, Basta che me ne dà uno di eh, almeno livello 2 ah, missionelli Beh speriamo che vada meglio guarda è pure più facile da, da fare questa immagine è solo un, un L'immagine del presentatore si sì, ma probabilmente te la scambia molto di meno Anche Pff, Ok Basta giustare slide slide Ora si sì. con un numero limitato di mosse vai. Allora facciamo così Devi rislidearle indietro Allora prima le rislido poi, poi le riposiziono E abbastanza mossa per slideare Oh finalmente okay. Finito um, sto minigioco qua ah, mi sa oh. che quella più facile sono un po' di di nemici del uh, dei giochi di Paper Mario perché li ho visti nel uh, coso Va bene abbiamo finito Complimenti Yes Ah, e non puoi farle tutte perfette, perché.. Okay. Wow, perché. 11 l'hai fatto, Congratulazioni, Congratulazione, vento! Non puoi farne.. Non puoi farle tutte perfette. Perché.. Ok, ho capito, finisce quando di accende. Eh, quindi. appunto. Ora puoi ricevere tanto ambito premio. Un'esclusiva sì, vista alle eterne. Prima però abbiamo ancora una sorpresa in serbo per te. ancora dobbiamo combattere il cateniaccio. Andiamo. Tutto o niente! Uh, solo i migliori concorrenti vengono messi al tutto niente. Ah, è vero, c'è sempre il tutto più fortunato. Niente. Le buone notizie non sono finite, in palio per te c'è un altro premio clam clamoroso. Ma c'è anche una piccolissima brutta notizia. Se perdi per te è game over, senza appello a alcuno. Vabbè, sembra un rischio troppo grande, allora puoi rinunciare a partecipare a Meredith direttamente alla fonte dell'iride. Non dobbiamo farlo, per favore. Punto. Ebbene Mario, vuoi sfidare la sorte di Sì, perché ho, gi niente. ho già giocato a Yoshi's Wii World Non c'è nessun'altra cosa che posso far sclerare Che forse non ti è sfuggito Mario Se perdi a tutto niente per te sarà game over. Partite finita, sì. schermo nero Pubblico invisibilio sì. Senza indugiare oltre passiamo subito a... Sai già cosa hai trattato, vero? Tutto niente Bene, queste sono le regole Tipo poi diventa un softlock e <ride> tutto no, niente. No, perché ripartiamo al.. No, ti lock proprio, tipo timido, ti tiene fermo e non puoi più salvare il colo. Ma una canzone più morire che già se da qualche parte. Tuttavia, mh, nascondere una parola chiave nel testo. Perciò dovrei innanzitutto ah, ricordarti vabbè. la parola mancante. Poi.. Sono le canzoni tipo quello del nonno coercio quelle le so bene. Come ne le Ne so, quelle del.. Dovrai guidare la tua sordo. simpatia. la sua. La tua simpatia. Assistente Olivia verso il pulsante corretto. Esatto. Tu! Madonna. Mario usa le frecce per guidare Olivia verso, fino al pulsante collegato alla parola corretta. Ma attento. Se si preme il pulsante sbagliato potrebbe saltare tutto in aria. Ok, forse non tutto ma di certo qualcosa. O oh, qualcuno. E quel qualcuno, per quel qualcuno sarebbe game over. Speriamo sia Olivia. <ride> oh Mario, spero di farcela. Cioè io ce la farò di sicuro ma... Tu! Si, sì, proprio tu, in grado di farcela? Partiamo! Partiamo. Yeeey! Musica maestro! maestro, maestro eh? Le sei bene tutte le canzoni? Sì, ma io pensavo che dovessimo indovinare qual è. Ah, sì. Non ogni... Minimo istante, minimo. Minimo singolo, qualsiasi cosa, tanto vissuta sulla corrente Cioè noi non leggiamo il testo delle canzoni quindi sarà un po' difficile uh. Usarece per guidare l'idea verso mm. Davanti alle lettere A, B, C o D si sì, eh, minimo singolo, fuggevole rapido Ecco, era cosa il problema Io una piccola idea Io direi singolo No Cioè Forse. Potrebbe. Sarebbe la cosa più logica, ma forse anche la più stupida. Vabbè, prova. Ma... Ok, ora che siamo no, più intelligenti no, non di prima. Mamma mia, che stupido. Singolo. Così. Vabbè, comunque era quella che già pensavamo. L'hai messo bene. Sì. Ah, è singolo. Sto per premere il pulsante Mario, spero che sia quello giusto. E. E. Sports. Sì. sì, Scusate se abbiamo citato, però comunque eravamo praticamente convinti che fosse single. E in altro caso non volevo rifarci. Ah, allora, l'abbiamo già visto, sì. <ride> abbiamo già vinto. Vediamo ora qual era il premio in, in palio. Oh. Cannone tutto niente. Ah, ok. Wow, okay. La prossima volta che vorrei partecipare avremo qualche altro sensazionale premio in palio con te, quindi non esitare a tornare, ok? Bene, allora prego non indugiare oltre, vai pure alla fontella illirida. Yay! Goditi le sue proprietà curative, ma mi raccomando, non rimanete troppo a mollo. Sono diventi Bowser nero di Paper Mario con lo splash. No. Cosa si arrabbia. Bowser Jr. nero. Ed è tutto per questa puntata, signore e signori. Un ultimo applauso per Mario, che è ancora eccezionale. L'eccezione. Ma scusa, tutti, tutti i colori mischiati Speriamo non fanno il viola No Speriamo che torniate a trovarci Presto dove è? Sempre qui E quando, quando volete Perché ogni momento È il momento del Plagio dei Disneyfit Zitto Tipo timido show Presenta la da Terme Paradiso <ride> Torriamo subito dopo la pubblicità Git uno strappo di Come siete, lo raggiungiamo con lo strappo? Vi siete mai sentiti morti? Ah, quelli sono apparsi dal nulla Ah Sono apparsi dal nulla Stanno lì, lavorano qui Quindi il posto è questo, eh Colorato e colorato Ma non si capisceva l'oroncino questi colori brillanti Sono proprio quello che ci serve per rivitalizzarla Proprio quel che ci, si aspetta, no, una fonte magico Oh no, Olivia sta parlando... Perché con Olivia ha fa, fa troppo spettacolo? Sta effetto. parlando con i boss adesso. è vero, io, come pa i pastelli. La sensazione vibrante come res che restituisce vitalità e colore. Coraggio, padroncino Ci vuole una bella lavata di capo. E non danno certo una ramanzina. Una ramanzina... Ah, ehm, non si lavi so solo la testa, ma anche tutto il corpo. Su non si attira, assorba più. quanto più tinta possibile. Probabilmente quei Todd sono bianchi Ho perché, perché sono non, fanno, non fanno salire i dipendenti sulla no. cosa, sulla terra. No. <ride> è morto. Perché è le bolle? È scorreggiato. <ride> non sono mai uscite le bolle finora. Eh, perché ora deve essere il momento. Wow! Bowser Jr. è rinsavito. Brawsage. Ecco fatto, sto benissimo, vero? No. Una bazzecola Una balzofola volevo dire L'unico mm -hmm. fastidio che è stato Che ci avete messo una vita per arrivare fin qui Già yeah. E allora perché non giorni. ci arrivi da solo Idiota Cos'è da piangere cos da piangere quel in quel mondo? Kamek. Kamek. Ah padroncino sono soltanto felice che Lei sia tornato tornale Sa non è stato facile collaborare con Mario Continua ad aspettarmi di vedere Arrivare suo padre da un momento all'altro A ruggirmi sul muso Tutti i suoi rimproveri quindi Dai, togliti quelle eh. mani dalla, dagli occhi Quindi tu sei Bowser Junior Bowser Junior eh lasciati guardare bene in faccia Che tenero con quelle guanciate paffute Gli occhietti neri senza anima Dai picchiala Mi fa bocca la clown Adorabile Ehi la mia faccia è quassù Ah <ride> stavo parlando su col Ma, ma, ma e, mica mi no, guante Ma il padroncino ha ragione Olivia stai guard stavi guardando in faccia il suo veicolo Questo mi fa venire un'idea Padroncino, non potremmo usare il suo veicolo per raggiungere quella mostruosità? Lancia fulmini lassù, tra le nuvole. Ma certo, lasciate fare a me. I fulmini non mi spaventano per niente, partiamo subito. Dai, dico sul serio, non perdiamo tempo, si va? Sì. Come no? Mi il suo entusiasmo ancora per un attimo, padroncino. Ma deve occuparsi ancora un paio di faccende. Poi potremo intraprendere insieme questa nuova tappa della nostra avventura. Perché non torniamo al castello di Bowser passando dal bagno a mollo? buona idea yes ah era l'unico proprio quello del sniffy show e ora abbiamo pure bowser jr insieme a noi Leggi un attimo il cartello si leggo prima il cartello e poi gli faccio quel cos'è ritrova il tuo colorito naturale parla con i Todd ancora ti danno qualche cosa e eh, poi ripara lo stramesto ma non entrare perché è un è un, caffè. Batata, un caffè Perché scusa io entro no. Divertitevi troppo là dentro, v vediamo solo i clienti, non parliamo. Sono Todd. No, è un Sniff rosa. E la Mario. Siete femmine? No. Non parti, dai. Non abbiamo soldi da buttare oggi. Ci manca ancora il rastrello, ti ricordo? Che... No, no, è vero. Perché non posso saltare? Perché Bowser Junior salta con me? Tecnicamente sta volando. <ride> Lascialo fare. Vai, entra qua dentro adesso. Yeah. Si sì, è molto meglio andare qui Perché Ah è questo dimmi il tubo ci apre, che, ci porta... che ci apre qualche Il tubo posto. Apre il tubo Secondo me Ma se il tubo l'avevamo già aperto Ah è vero Terme è paradiso Ecco uh, Salviamo E ci vediamo alla prossima parte Si sì. Quindi nella prossima parte Di Paper Mario di Rigami King Finalmente entriamo nel castello di Brausa Power. Ce la fai? Ok Alla prossima Scrivetevi rispondete al commento